Eh, ciao, mi chiamo Santucci Massimo e ho un panificio alla Spezia e sono sempre alla ricerca di migliorare i miei prodotti. Eh, ho visto un video di Andrea Di Giglio gratuito e mi è piaciuto da subito. Ho deciso di acquistare eh, i suoi corsi e avendone fatti parecchi, ormai è 30 anni che sono in commercio e ho il panificio, Posso dire che quando si viene a casa solitamente si porta a casa forse il 50% di quello che si, è, che, dei dati che ha dato il, il maestro. Mentre invece con Andrea Giglio è diverso perché i corsi sono registrati, te li puoi riguardare per un anno quante volte vuoi. Se hai una domanda eh, la poni allo chef e lui ti risponde e secondo me. È un successo, è una cosa che farà migliorare parecchi panificatori come me. Ciao e questo è un ringraziamento allo chef. Grazie.